direi anche in questo caso verticale che però poi si geolocalizza a Torino Tiero ciao, ciao a tutti, grazie ah, oggi si parla di social tv eh, io partendo dall'esperienza giovanirete.it che è nata tre anni fa questo portale eh, vi parlare invece di una novità eh, il primo dicembre 2012 qui lancerò un invito a Gian Paolo perché ho solo questa occasione per parlarti eh, dal vivo eh, con Giovani Rete Lanceremo una vera e propria web TV. Si parlava appunto di Social TV, Giovanni Red è sempre stato social perché nasciamo attraverso appunto eh, la sperimentazione dei social network e il contatto con la rete e la nostra community, ma adesso abbiamo deciso di investire un pochino di più sul linguaggio video, un linguaggio che è rimasto intatto nel tempo, nella sua capacità comunicativa e quindi per questo eh, dal primo dicembre 2012, e le quali invito a, a un editoriale. Giovani, la rete che sarà il tema del numero zero, che andremo a lanciare. Andremo con Giovani Rete TV a fare una proposta, una scommessa anche con tutti i partner e, e tutte le web TV d'Italia. Perché lanciando dei temi che manterremo attivi, attivi attraverso i social network, cercheremo di eh, condividere esperienze attraverso il video. Che poi appunto eh, con il dibattito sui social verranno tenute eh, attive. Quindi mh, dal numero zero che Già, diciamo in casa all'anno prossimo nel 2013 quando con il primo numero lanceremo un tema un hashtag che verrà poi mantenuto quindi giovani rete.tv sarà poi il prossimo sito, adesso non so se Gian Paolo vuole andare se giovani rete.tv forse c'è qualcosa di statico giovani rete.tv c'era la presidentessa eh, Lazzarini che mi distraeva sì, sì, Quindi eh, la nostra scommessa e l'invito a tutte le altre eh, web tv in realtà in Nordali in Italia e non solo a Torino perché noi siamo partiti proprio come un progetto locale, giovanirete.it avrete modo di vederlo, eh, è molto locale. Siamo nella provincia di Torino, nasciamo lì ma adesso ci apriamo un pochino al mondo e vogliamo condividere esperienze sui temi che andremo a lanciare insieme a voi. Grazie. Allora quindi canale verticale avete visto eh, con quella che è la, la propria comunità di lavorare